Dios nos está llamando a ser personas diferentes. Y este es un tiempo en que Dios está llamando a la Iglesia a ser una Iglesia diferente. Dios está buscando personas totalmente consagradas a Él. No es más tiempo de los fríos o los tibios. Ma è il tempo di delle persone che sono calde, infuocate per Dio. Sino che è il tempo delle persone che stanno infuocate per Dio. E noi dobbiamo essere quelle persone infuocate per Dio. Perché il mondo ancora non ha visto. Perché il mondo ancora non ha visto. Una Chiesa infuocata per Dio. Una Chiesa infuocata per Dio. Ed è arrivato il tempo che possa nascere questa Chiesa. Vogliamo leggere le degli Apostoli, capitolo 4? Queremos leer En Hechos capítulo 4. Del verso 18. Del versículo 18. Al versículo 31. Al, al versículo 24. Al 31. Bueno, del versículo 24. Al 31. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Jesucristo. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, el cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles, y los pueblos de Israel,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 E tutti furono ripieni di Spirito Santo. E Spirito Santo. E parlarono la parola di Dio con franchezza. E la de Dios con confianza. Abbiamo bisogno di essere ripieni di Spirito Santo. De Spirito Santo. E di parlare la parola di Dio con franchezza. E la parola di Dio con confianza. La Bibbia ci parla della storia di Gedeone. La nos habla de la de Gedeon. E Gedeone fu un uomo straordinario. Che un straordinario. E non era straordinario perché era forte. Non era straordinario perché era forte. Non era straordinario perché era alto, bello, come lo so, coreano. Non era straordinario perché era alto, guapo, coreano. No, la, la cosa straordinaria della storia di Gedeone... Lo straordinario della sua storia. È la fede che ha avuto Gedeone. È la fede che ha avuto Gedeone. Perché Gedeone si è trovato in un momento difficile. Della, della società perché Gideon si è trovato in un momento difficile della società Israele era oppresso dai Madianiti Israele stava oprimito per i Madianiti i Madianiti erano tremendi eran che arrivarono arrivaron lì nel momento in cui c'era il raccolto arrivarono lì nel momento in cui stava recogendo la cosecha e rubavano tutto il raccolto la e lasciavano il popolo a morire di fame e lo dejavano morire de di hambre e mentre lui è lì che sta nascosto dietro un muro e mentre lui sta dietro una pared a, a battere il grano per poter fare un po' di grano a cosechar il grano per fare un po' di grano e così nasconderlo dai marianiti e così nasconderlo dai ellos. e appare un, un angelo del Signore le un del Signor, e dice Gedeone, uomo valoroso e dice Gedeone, uomo valiente uomo coraggioso valiente. e Gedeone lo guarda Gedeone lo mira e lì nascosto a battere il grano Él estaba, eh, o sea, estaba ahí escondido a cosechar el grano. Uomo coraggioso. Hombre valiente. Nascoso. Escondido. A comer un poco de grano. Pero va con esta tu fuerza. Pero ve con tu fuerza. ¿Cuál es fuerza? Señor, ¿cuál fuerza? ¿Cuál? Y muchas veces nos sentimos así. Y a veces nosotros nos sentimos así. Senza fuerza. Sin fuerzas. Però è proprio quando siamo senza forza. Pero justo cuando estamos sin fuerzas. Che è il momento di andare. de ir. Perché la forza non può essere la nostra. Porque la fuerza no puede ser la nuestra. La forza è quella di Dio. La fuerza es la de di Dios. Quindi se oggi tu ti incontri senza forza, bueno, se fuerza, sei sulla strada giusta per en, poter vincere i tuoi nemici. Estás en el para ganar tus Perché Gedeone con 300 uomini affrontò un esercito di 135.000 135 guerreri. Ve, ve lo ripeto così ve lo immaginate davanti agli occhi Os lo, lo immaginate de 300 uomini immaginate 300 uomini andare a fare guerra contro 135.000 soldati ir in guerra con 135.000 soldati che avevano anche i carri che avevano tutte le armi dell'ultima generazione che avevano le migliori armi e un po' come se tu volessi vincere una partita di pallone è come se volessi vincere part un partito di football. e tu sei da questa parte con tre persone e tu sei da questa parte con tre persone il portiere un attaccante o centrocampista o il portero uno, uno che attacca e uno che sta al centro e dall'altra parte e dall'altra lato, tieni 1350 giocatori che sono contro di ti tienes 1350 giocatori contro di ti 500 stanno in porta. 500 nella porta. Eh, 300-500 stanno in difesa. Otro 500-300 stanno nella difesa. E altri 300-500 in attacco. E altri 300-500 nell'attacco. E solo 3 a vincere questa partita. E voi sois 3. Vi rendete conto della differenza di numero? E della, di della fede che ha dovuto tenere Gedeone. Y de la fe que tuvo que tener e dato che la cosa era così assurda era tan absurda, Gedeon, Gedeon le pidio signos al Signore prese una, un pezzo di lana, un de lana la mise di notte eh, all'aria all aperta la puso de noche a, all aire. E dice, signore, se sei tu che mi stai chiamando, che tutto intorno sia bagnato, sia che, umido, che umido, e che questo pezzo di lana sia secco. E, che este pedazo de lana este secco. e la mattina quando si svegliò, e la quando si despertò, tutto intorno era umido, todo umido, e questo pezzo di lana era secco. Este pedazo de lana quindi se no, va bene signore, però chiediamo un'altra cosa. qua. Dico, eh, bueno, però signore, vabbiamo a fare un'altra cosa. Abbiamo chiesto un segno, ma ancora non ci fidiamo. Abbiamo chiesto una segno, ma ancora non confiamo. Quindi sono 135.000, è meglio che vediamo. Son, sono 135.000. Facciamo il contrario, che adesso il, il panno è bagnato. Facciamo lo contrario, che ora la, la lana è umida. E tutto intorno è secco. E al reddore è secco. E la mattina seguente la, era così. E la mattina seguente era così e quindi lui poi aveva ancora dei dubbi y él dudas. e quindi andò di notte di nascosto nel campo nemico y fue de noche en los e sentiva che i nemici parlavano fra di loro que los entre ellos. e si raccontavano i sogni mm. Si contavano sogni, ah, io ho visto una pietra che ci trascinava tutti via, ah, io ho visto una rocca che ci arrastrava tutti. E l'altro gli rispondeva: Questo è Gedeone che ci ucciderà. E l'altro raccontava un sogno: Anche io ho fatto un sogno, e l'altro contava: Io também ho fatto un sogno. E questo sogno anche significava che sarebbero stati sconfitti. E questi sogni anche significava che erano stati derrotati. E Gedeone con la sua fede e, con su fe. e, 300 persone e 300 persone riuscì a sconfiggere un esercito di 100 soldati. Pudo ganar un ejército de 135.000 soldados. Porque Dios era con él. Y estaba con él. El mundo debe aún vedere. Y el mundo aún tiene que ver. Lo que la Iglesia puede hacer. Cuando Dios, es con la Chiesa. cuando Dios está con la Iglesia. Amén e è arrivato il tempo che il mondo deve vedere e è il tempo in cui il mondo deve que vedere quello che Dio può fare con persone che sono pienamente consagrate a lui ose, o tiene que ver lo que Dios puede hacer che vedere lo che Dio può fare con persone che sono totalmente consagrate a lui Mosè <coughs> Moisés era ormai un vecchietto e aveva 80 anni <coughs> 80 años. e Dio lo manda a liberare il popolo y Dios lo manda para liberare il e Mosè anche lì inizia ad avere paura e io non mi piace a tenere miedo. Signore, cosa dico al Faraone? Cosa non dico al Faraone? Signore che le dico che non lo dico. E Dio gli dà dei segnali. <coughs> e Dio gli dà segnali. Che prendi questa mazza. Se barra, butta la terra e diventerà un serpente. Tirala al suolo e si diventerà una serpente. Prendi questa mano. mano. Mettila nel petto e diventerà bianca. Nel e, si e quindi Mosè parte con questi segnali. E Mosè va con questi segnali. E parla prima con gli anziani e gli fai i segnali parla con gli anciani e le muestra i signi e tutti insieme a mano del faraone e tutti vanno nel faraone e quando sono davanti al faraone e quando sono davanti de al faraone fa i segnali fa i segnali però anche i magi fanno gli stessi segnali però i magi anche facciano i segnali anche i maghi buttano a terra il bastone e diventano serpenti. Los magos tiran al suelo los, las se Anche i maghi mettono le mani e diventano bianche. Los magos ponen las manos se Anche i maghi prendono l'acqua, la versano e diventano sangue. Però Mosè fa una cosa. Pero hace algo. Prende il bastone, toma la barra. colpisce la terra la tierra. e la terra diventa come... Eh, Zanzare, e la terra si vuole come mosquitos e i maghi là si fermano e dicono e los magos ahí se paran y dicen, questo non lo possiamo fare Esto no questo è il dito di Dio Esto es el dedo de Dios anche i maghi che erano maghi potentissimi che erano maghi molto da poter fare miracoli de poder hacer hasta milagros, da ingannare se fosse possibile anche la gente che diceva di credere in Dio de hasta la gente che in Dios. anche questi maghi si sono dovuti fermare e hanno dovuto riconoscere che que que questo era il dito di Dio e de di arrivato il tempo Y llegó el tiempo que la gente reconozca el dedo de Dios en la, en la iglesia. Y llegó el tiempo que la gente reconozca la mano, la mano de Dios en las personas que creen en el Señor. Perché il mondo ancora non ha visto. Perché il mondo non lo no vivo. Quello che Dio può fare. Lo Dio può fare. Con persone che sono pienamente consacrate a lui. Con persone che sono totalmente consacrate a lui. E quando si parla del dito di Dio. E de quando si parla della mano di Dio, o de mano de Dios, si parla dello Spirito Santo. Si parla dello Spirito Santo. Infatti anche Gesù lo dice in Luca, capitolo 1. Também Gesù lo dice in Luca capitolo 1. Versetto 20. Versicolo 20. <coughs> Mas, ah, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios cierto el reino de Dios ha llegado a vosotros en el paso que en Mateo, y en el paso para, paralelo que encontramos en Mateo dice yo caccio hecho los demonios con el Espíritu Santo y la Biblia siempre habla cuando habla de mano de Dios y cuando la Biblia nos habla de la mano de Dios o el dedo de Dios se está hablando del lo Espíritu Santo e quindi Dio ogni volta che muove la sua mano, muove il suo dito. Però se Dio che muove la sua mano, il suo dito muove lo Spirito Santo. Santo e lo Spirito Santo si muove. E lo Spirito Santo si muove. E lì che succedono le grandi cose. E lì passano i milagros Lì succedono segnali e meraviglie. Ah passano signos e meraviglie. Proprio come i versi che abbiamo letto oggi. Come i versicoli che abbiamo letto oggi. Gli Apostoli erano uh, timorosi. Erano perseguitati. Avevano parlato di Gesù. Avevano parlato di Gesù. Però i sacerdoti gli avevano detto di non parlare più. Però i sacerdoti le diede di non parlare più. E quindi si riunirono. Si riuniron. Erano pochi. Eran pocos. Erano perseguitati. Erano perseguitati. Però avevano fede. Fe. E si riunirono. Riuniron. E pregarono. E dissero una cosa al Signore. E dicero al Signore. Signore, hai ascoltato quello che hanno detto. Signore, escuci quello che dicero. Dacci di compiere miracoli. Danos de e di predicare la parola di Dio con forza. E di predicare la parola di Dio con forza. E, e il luogo dove erano noi si iniziò a tremare. E il luogo dove stavano noi si a temblare. E tutti furono riempiti di Spirito Santo. E tutti furono gieni di Spirito Santo. E y grandi miracoli si compirono in quel tempo. E si compirono grandi miracoli in questo tempo. Perché lo Spirito Santo iniziò a muoversi con loro. Perché lo Spirito Santo pensa a muoversi con e, e questa deve essere la nostra preghiera. Signore, stendi la tua mano insieme con noi. Signore, estendi il tuo dito insieme con noi. Tuo dedo con noi. Perché allora che noi vedremo quello che la Bibbia dice. Ahí veremos lo que la dice. non sono le nostre parole che devono convincere la gente non sono le nostre parole che devono convincere la gente è es lo Spirito Santo che convince il cuore degli uomini in peccato è es lo Spirito Santo che tocca i corazoni del hombre tu puoi toccare la sua mente tu puoi toccare la sua mente io puoi fare un bel ragionamento puoi fare un bel ragionamento e quello ti corre la mente, ti segue pure e ti puoi seguire anche però una cosa è con la mente però è con la mente un'altra cosa è col cuore altra cosa è con il corazon con la mente tu non potrai mai far cambiare un ubriacone che si ubriaca. Con la mente non farai cambiare un borracho che si è O un drogato che si droga. O un drogato che si droga. Non potrai mai far alzare un malato da una sedia a rotella. Non farai diventare un enfermo da silla sedia de ruedas. Ma questo solo si può fare attraverso lo Spirito Santo di Dio. Questo solo se può fare attraverso l'Espirito Santo de Dios. E questo Dio non lo deve fare solo attraverso i pastori. E Dio non solo con Ma attraverso la vita di ognuno di noi. attraverso la vita di cada uno In modo che il mondo possa conoscere. Para il mondo possa conoscere. Quello che Dio può fare. Lo que Dios puede hacer Con persone che sono pienamente consacrate a Lui Con persone che sono totalmente consacrate a Elo. Amen. Vogliamo essere quelle persone. Queremos come è Quindi possibile questo? Por eso, ¿cómo es posible esto? Cuando es que Dios empieza a estender la Sua mano. Cuando Dios empieza a extender su mano. La primera cosa cuando noi crediam. Lo primero es cuando creemos. Cuando creidiamo veramente in Dio. Cuando realmente creemos en Dios. Dios inizia a estendere la sua mano. Dios empieza a extender su mano. Efesios 1:13. Efesios 1:13. 13, <coughs> 13. En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando habéis creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando no creemos, creemos en Dios, lo Espíritu Santo se inicia a muerte. E lo Spirito Santo inizia a muoversi. Ci sono molte persone che dicono di credere in Dio. Però poche che ci credono veramente. Però molto che realmente lo credono. Credere in Dio è qualcosa di diverso da dire io credo. Credere in Dio è differente da dire che crees. Se tu parli con un delinquente... Se parli con un malandro. Con un capo della mafia con un jefe de la mafia y dice, le dices, tú crees en Dios? Dice, certo, yo creo en Dios y él, claro, yo creo en Dios pero continúa a hacer el delincuente pero sigue haciendo el malandro Credere en Dios no significa eso Credere en Dios no significa que tú te debes meter etiqueta de cristiano creer en Dios no significa que tienes que ponerte tu etiqueta de cristiano y, y, a a hacer y sigues haciendo tu misma vida non è come credere che è esistito Napoleone Bonaparte. Non è credere che esistito, per esempio, Napoleone Bonaparte. O che è esistito, eh, non lo so, il Re di Spagna. O che esiste il Re di Spagna. No, no, credere in Dio. Però credere in Dio significa in... mettere in pratica quello che Dio dice. Significa ponere in pratica quello che Dio dice. Perché se io ci credo veramente. Perché se realmente lo creo Io faccio quello che Dio veramente dice. Io faccio quello che dice. È come se all'improvviso suona l'allarme dell'incendio. Es como si de repente sonara la alarma el eh, incendio. Yo ci credo, si yo creo. Scapo. Me scappo. Es una cosa es dire va bene, quando suona l'allarme me ne vado. Una cosa es decir, bueno, cuando suena la alarma me voy. Y otra cosa es que cuando sucede, tutti muovi veramente. Otra cosa es que cuando suene te muevas de verdad. In Dio creer en Dios, No es dire di credere. No es decir de creer. No es pensare di credere. No es pensar de creer ma è agire in base a quello che la Bibbia dice sino che è actuar secondo lo che la Palabra dice mm -hmm. Amen. Amen. quindi se tu vuoi che lo Spirito Santo si muove nella tua vita però se si vuoi che lo Spirito Santo si muova in tua vita devi credere tienes che creer un'altra cosa che devi fare otra cosa che devi fare devi servire. tienes che servir perché la mano di Dio si muove perché la mano di Dio se muove quando le persone lo servono quando le lo Dio ci ha dato lo Spirito Santo Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 8 affinché 8. possiamo essere di testimoni per il, mondo. Siamo per il mondo Dio non ha dato lo Spirito Santo Dio per stare comodo a casa tua a fare le tue cose per stare tranquillo in tua casa a fare le tue cose Dio ti ha dato lo Spirito Santo per poter testimoniare di Lui con potenza Yo sirvo al Espíritu Santo para, te, para testimoniar de él con poder. Pero al fin es cuando tú no lo harás. Pero hasta que no lo hagas. El Espíritu Santo no se moverá sobre la tu vida. El Espíritu Santo no se va a mover sobre tu vida. Yo conozco a la sorella que a la vuelta dice. Io conosco ah, uh, la allora ah, Erma che la vescivo. Ah, quando Dio mi darà la sua unzione, quando Dio smetterà assunzione, allora io inizierò ad evangelizzare. Io inizierò a evangelizzare. Ascenderò per strada. la calle. Andrò in Africa. Andrò al polo nord. Al polo Norte. A polo nord. Ai evangelizzare anche i pinguini. Evangelizzare stato spinguinos. Ma perché non inizi ad evangelizzare il tuo vicino di casa? Però perché non inizi a evangelizzare tu il vicino? La Bibbia dice che mentre loro stavano andando, la dice che stavano yendo, Dio li guidava e li benediceva e li ungeva. Dio guidava, li bendeceva e li ungeva. Devi servire il Signore. Que servir a Dio. Perché siamo stati salvati. Per servirlo. Para servirle. E la Bibbia dice, dice. Parlando di Geremia, capitolo 20, verso 9, capitolo 20, 9. Questo sì che lo leggiamo. Aspetta, ah, questo lo vamos a leggere. 20, Jeremías 20, versículo 9. 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Empero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Jeremías era perseguida. Jeremías era perseguido. Estaba el profeta che ha avuto un, gran, un ministero più perseguitato, secondo me, nella storia. Fu il, il profeta che fu più perseguitato nella storia. Ogni volta che profetizzava... ...cada che profetizzava... ...pam pam pam pam... ...golpes e golpes e golpes. Linea, linea. Le... <ride> Sato, forzato, forzato. Vale. E una volta lo mettevano nella fossa pane-acqua. E una volta lo pusieron nell'olio en en el con pane-acqua. E una volta in carcere... E volta la carcere. Però lui dice una cosa, Però dice algo. nonostante tutto quello che io passavo, A pesar de todo lo que yo passaba, e ogni volta dicevo basta, non parlerò più nel suo nome, e dice, yo no, ya no en su dentro di lui c'era un fuoco che bruciava, Pero dentro de, de él había un fuego que lui cercava di contenersi, él de tapar, de contenersi ma non poteva, no doveva servire il Signore. E così è quando lo Spirito Santo si muove sulla tua vita. E così è come lo Spirito Santo si muove in tua vita. Non ti importa quello che dice, la gente. Ti importa lo che dice la gente. Non ti importa se la gente dice che sei mazzo. Non ti importa se la gente dice che sei l'oco. O che sei stupido. O che, sei... che eri stonto. Dentro di te c'è un fuoco. Dentro di te c'è un fuoco. Che non puoi stare in silenzio. Che non ti puoi scagliare. Devi parlare. Que Perché la parola di Dio vive dentro di te. Perché la parola di Dio vive dentro di te. Quindi lo Spirito Santo si muove. Así que Santo se muove. Quando noi lo serviamo. Quando lo serviamo. Quando lo crediamo. Quando lo creiamo. Ma anche quando lo cerchiamo. quando lo buscamos. Perché Dio vuole avere un tempo di intimità con noi. Dios tener un de con nosotros. Nella, eh, nella preghiera. Nella adorazione. personale. En la, oración personal. la Bibbia parla dell'adorazione come di un incenso che sale. La Bibbia parla che l'adorazione la è come un. Incenso. Incenso. Incenso che sale. Che sube. E, e quando tu vai a studiare l'incenso... E quando tu studi questo materiale... È una pianta. È una pianta. Che viene bruciata. Che si chema. E veniva usata nel deserto. Si usava nel deserto. Perché quando tu la bruciavi... Perché quando la chiamava... Aveva un odore. Un olor, che cacciava via serpenti e scorpioni. Che eccava serpenti e scorpioni. Incenso. Grazie quindi la bruciavano per cacciare via serpenti e gli scorpioni Por la para echar y e quando tu hai una vita di intimità con Dio y una vida de con Dios, di adorazione con Dio i serpenti e gli scorpioni scappano via da te de ti, i demoni non si possono avvicinare no perché in te c'è un profumo di Cristo però l'adorazione non è la canzone, non è la canzone. Non è che mi alzo la mattina e canto la canzone. Non è che mi levanto la mattina e canto la canzone. No, l'adorazione è quella che sale dal tuo cuore. È quello che sta nel tuo corazone. È quando non parla la bocca. È quando non parla alla bocca. Se non quando parla il cuore. Sino che quando parla il corazone una volta c'era un grande evento cristiano, una un evento cristiano e invitarono un grande cantante a cantare una canzone cristiana, e un gran a una canzone cristiana. questo è successo negli Stati Uniti d'America e, e quindi questa donna molto famosa, non voglio fare il nome e esta mujer muy famosa que no salì e fece una canzone cristiana Subió e hizo una canción cristiana. y La canción era bellissima. La canción era muy bonita. Quindi era y quindi tutti applaudirla. Bravo. al final de la canción todos a aplaudirla. Dopo scesa. Y iniziarono ad adorare il y Empezaron a adorar al Señor. y Hicieron la misma canción. y la gente era lì con gli occhi chiusi y piangeva davanti alla presenza di Dio. con ojos cerrados y lloraba delante de la presencia de Dios io lo adorava era la stessa canzone era la misma canzone la prima era bella la prima era bonita la prima era bella, era linda la prima era linda la seconda era buona la seconda era buona la prima era una canzone. La prima era una La seconda era un'adorazione. La un Perché l'adorazione è qualcosa che deve salire dal tuo cuore. Perché l'adorazione è algo che salire dal tuo corazon. E in modo particolare deve salire nella tua intimità. Tua intimità. Quando tu hai intimità col Signore. Intimità con Dios. È lì che si inizia a muovere lo Spirito Santo. E si empieza a muovere l'Espirito Santo. Quindi la mano di Dio si muove. Quando lo cerchi. Quando lo usca. Quando lo servi. Quando lo sirves Quando credi. Quando credi. Ma soprattutto quando succede una cosa. Però soprattutto quando passa qualcosa. Quando gli obbedisci. Quando lo obbedisci. Perché tu puoi adorare. Perché puoi adorare. Puoi pregare, puoi cercare. Puoi orare, puoi usare. Però se non gli ubbidisci, disci, no l'obbedienza dice la Bibbia, l'obbedienza secondo la parola, vale più del sacrificio. Vale más que el sacrificio. E quando Gesù andò sulla croce, e se la cruz, è andato per al Padre. Se fue para obbedienza al Padre. Lo dice, Filippesi capitolo, 2, lo dice in Filippesi, capitolo 2, che Lui divenne obbediente fino alla morte della croce. Que quello che mosse Gesù lo a que, fare quello che ha fatto, Quello che Gesù a fare lo che hizo, fu l'obbedienza al, al Padre. Molti pensano che Gesù fu mosso dall'amore per noi. Muchos piensan que Jesús fue movido por el amor por nosotros. Pero la Biblia dice que Él lo fece per obbedienza al Padre. Però la Bibbia hizo para obedecer a suo Padre. E l'amor era quello del Padre. L'amore decidió l'amore era del Padre. Che decise di de sacrificare il figlio per noi. Che al hijo para nosotros. Però él obedeció hasta su muerte en la cruz. y, y, nosotros, y, y nosotros también tenemos que ser E en Hechos capítulo 5 versículo 32. Mm. Mm. E dicho a capitolo 5 de 32. No predicar más en el nombre de Jesús. Però loro dijeron, A chi bisogna obbedire, agli uomini o a Dio? pero ellos dijeron a quién tenemos que obedecerles a ellos o a los hombres o a Dios y dijeron nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho ah, eso. y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen y dijeron nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho Y dijeron, nosotros somos testigos de lo que Dios a ha hecho. Juntos con el Espíritu Santo. Que Dios da a los que le obedecen. Tú quieres recibir el Espíritu Santo. Quieres que la mano de Dios se mueva sobre tu vida. Quieres que la mano de Dios se mueva en tu vida. Debes obedecer a Dios. Muchos aman a Dios. Pero no le obedecen. Molti credono in Dio. Muchos creen en Dios. Dios Però non lo giudico. Però non lo vedete? Molti ce l'hanno disegnati nella casa, sui quadri. Muchos lo tienen dibujado en sus casas, en cuadros. O ce l'hanno appeso piso una croce al collo. O Lo tiene come una croce al cuello. O c'era la scritta sul muro Gesù il padrone della mia casa. O tiene la escrita en el muro Gesù es el patrón de mi casa. Però non lo giudico. Però non lo vedete? A cosa serve? ¿De qué sirve? Avere il nome di cristiano. Tener il nome di cristiano. E non essere un cristiano. E non essere cristiano. Perché noi siamo quello che le nostre azioni dimostrano. Perché noi siamo lo che quello che le nostre azioni non siamo quello che pensiamo di essere. Non siamo quello che diciamo di essere. No siamo lo diciamo di essere. Ma siamo quello che dimostriamo di essere. Sino che siamo lo che di essere. il mondo deve vedere. E il mondo deve vedere quello che Dio può fare Lo Dios puede hacer con persone completamente consacrate a Lui. Con totalmente a él. Questa è una frase, famosa, es una frase muy famosa di un predicatore del XIX secolo de un del siglo XIX che si chiamava, Moody. si chiamava Moody e lui disse questo y él dijo esto. il mondo deve ancora vedere El mundo aún tiene que ver quello che Dio può fare Lo que Dios puede hacer con un uomo pienamente consacrato a Lui. Con un uomo totalmente consacrato a él. E con l'aiuto di Dio. E con l'aiuto di Dio. Io voglio essere questo uomo. Io voglio essere questo hombre. E la cosa bella di questa frase. E lo bonito di questa frase. Che que non dice con un grande uomo. Che dice no es con un gran hombre. Non dice con una persona intelligente. Non dice con una persona intelligente. O non dice con una persona eloquente. E non con, con una persona eloquente. Ma dice un uomo. Sino che dice un hombre. O una donna. O una mujer. E noi dobbiamo fare tutto il possibile. Que hacer todo lo per essere quest'uomo, questa donna. Para este hombre, questa donna Pienamente a lui. Totalmente consacrata a lui. che possa manifestare. Pueda manifestar veramente la potenza di Dio. El poder de Dios. il mondo deve vedere vivere. Tiene ver una Chiesa pienamente consacrata a lui. Una chiesa totalmente consacrata a lui. Io voglio essere questa persona. Io quiero essere questa persona. Non so tu. Io non so tu. Però io voglio essere questa persona. E io quiero essere questa persona. E io voglio che questa sia questa chiesa. E io quiero che esto sea nostra iglesia. Una chiesa pienamente consacrata a lui. Una chiesa totalmente consacrata a lui. Perché non si vince la battaglia con 10.000 uomini. Perché la battaglia non si vince con 10.000 uomini. Si può vincere anche con 300, come fece Gedeon. Si può veramente anche con 300 come Gedeone. Quando Gesù è con te. Quando Dio è con te. Amen. E quindi io voglio essere questa persona. Entonces, persona. E questa mattina voglio fare questa preghiera. E voglio dire Signore, io voglio essere questa persona. Y quiero decir Señor, yo quiero ser esta persona. Salutiamo le persone che ci seguono Instagram. Saludamos a los hermanos en directo.